Mi ha fottuto la kill E poi provato pure a massacrarmi Madonna ragazzi Io questo lo distruggo Madonna Fatti vedere Ti assicuro che ti trivello la mamma Ma, ma sapete che faccio Faccio così, così Oh sì Oh bravo Bravo Complimenti Complimenti Schifo di player che sei. Ogni tanto bisogna essere toxic guys Contro play player del genere Che ti rubano una kill Con un nemico lasciato con 22x4 Con 12 di vita Capirete bene guys Capirete bene che non è il top Qua ho fatto altamente schifo. Vabbè, assai Scusa ma lei si incazza se le rubano le kill? No Assolutamente no Sono forte di gamer, vedo un po' lei, infatti. La pessima gestione l'ha avuta lui Cioè, teniamo un nemico dietro Il colpito non so Oh, oh, oh, oh Ah Oh! Uh. Devi tryhardare perché avevi poca vita? Sì? Questa volta non tryardare, vattene. Specialmente se stai in mezzo a tre nemici. Non è la cosa più intelligente da fare, te lo dico come un amico. Ci sta, uno là, ci sta, uno là, ci sta. Un po' in branatello? Oh, yes. Porto the gamer. Show me what you got, bro. Show me what you got. <laughs> Ho preso la trappola. Ok. Quello è un nemico. Madonna, che flashata. Quello è un nemico. Sì, quello è un nemico. Well, show me what you got, bro. Show me what you got. I materiali me li vedi Sono morto No Strano no. senza materiali? Stava senza materiali per forza Devi stare senza materiali No aveva i materiali ragazzi Perché aveva tutti questi materiali Ehi ah. Ti prego fammi fare Fammi fare la slurp ti prego Ah. Gente, no, no, si stanno a fai da Si stanno a fai da, raga, no, no, no, no no A parte che non posso fare 20 kg Quanto posso fare? Posso fare 18, no 17 Let's fucking go babe! GG man! Aiuto oh, l'amballada! L'amballada! Quanto è bello riavere le giamperine guys! Voi non potete capire come cavolo mi sento! Come cavolo mi sento guys con le giamperine! Ragazzi vi ricordo di iscrivervi ora! Ora vi dovete iscrivere al canale e di attivare la campanellina! Mother of God guys! Petit avant.